vediamo se ci riusciamo ragazzi Io ci sono un mucchio di libri che parlano di, dei layer. poi dopo vedo disegni fatti senza perché è più bello perché è più comodo perché non se ne capisce l'utilità vabbè ditemi quando si parte ma poi avete visto i filmati dell'altra volta eh? Ah, ok, ok, ok. Va bene, tocca a me, va bene, va bene. Sì, tutto va bene per evitare le, le risposte. Buongiorno, ragazzi. Anzi, bentornati alla nuova lezione. Oggi spiegheremo che cosa sono i layer o i livelli di AutoCAD Allora, assicuratevi che eh, gli aiuti al disegno siano in, questo, in questa situazione Ok? Poi dopo avremo modo di spiegare Clicchiamo quindi su questa icona notiamo già la presenza di un layer che è quello di default per crearne uno nuovo clicchiamo su questo pulsante quello che noi dobbiamo fare è un layer con le linee nascoste che sappiamo bene essere linee tratteggiate scegliamo il colore del uh, layer vi dico subito che a me non piace lavorare con i colori beh, ma ripeto ne, ne riparleremo sappiamo che le linee eh, nascoste sono linee tratteggiate quindi clicchiamo su continuo ci appare una finestra con tutte le disposizioni delle linee iso o normalizzate la scegliamo e poi la evidenziamo e diamo l'ok ok. ed ecco che apparirà un nuovo tipo di layer insieme a quello di prima guardiamo la sequenza per le linee di simmetria sappiamo che è una linea a tratto punto la identifichiamo con il colore rosso diamo l'ok ok. poi andiamo a clicchiamo su tipo di linea scegliamo la linea eh, tratto punto una volta scelta diamo l'ok ok. attenzione la dobbiamo selezionare e poi ritorniamo a dare l'ok ok. moltissimi di voi ho visto nel passato non fanno questo passaggio e poi dopo eh, non riescono a capire il perché abbiamo bisogno anche delle linee di costruzione quindi le identifichiamo in giallo ma potete fare il colore che volete non è un problema scegliamo la linea di costruzione che deve essere una linea continua che era già presente tra l'altro per gli spessori ne parleremo eh, in un'altra eh, in un'altra lezione bene a questo punto chiudiamo e andiamo a vedere come si inseriscono le linee guardate in questo momento eh, sto facendo una linea che ha come caratteristica il layer 0 adesso voglio una linea di costruzione quindi evidenzio costruzione sul layer, traccio la linea che abbiamo definito gialla, cambio nuovamente, vado a vedere la linea nascosta, ecco la linea nascosta, e poi faccio la linea di simmetria. Ecco la linea di simmetria. Come avete visto, ogni linea ho dovuto cambiare il tipo di layer ora mi direte vabbè ma cosa serve ecco adesso vedete queste lampadine vicino a tutti i layer quando io vado a selezionare spegnere una di queste lampadine sparisce il, il layer di corrispondenza anche qui in questo momento per qualcuno di voi potrebbe essere Ecco che in questo caso vado a riattivarle, meno la linea continua gialla ed ecco che sul mio modello eh, non ho la linea gialla. Qualcuno potrebbe dire sì ma cosa mi serve? Vediamo subito un esempio avanzato, avanzato mica troppo perché questo sarà un disegno che faremo tra poche lezioni. Vedete che questo disegno è composto da tanti layer. Ora immaginiamo che io debba rifare il disegno perché non mi servono più... Eh, le linee di quota allora in questo caso vado a nascondere o meglio non preoccupatevi di questo dell'avviso che esce eh, vedete che le linee di quota non ci sono più perché la lampadina è stata spenta spegniamo le luci relative la luce relativa al cartiglio vedete che il cartiglio è sparito e eh, proviamo a spegnere anche le linee di costruzione vedete che le linee fatte sul, sul piano di transizione sono sparite e così via questo chiaramente ehm, eh, ha la sua utilità perché non dobbiamo rifare il disegno per esigenze diverse ehm, per ogni situazione naturalmente riaccendendo il disegno mi eh, ricompare è importante quindi assegnare ad ogni linea un layer, quindi un livello dimenticavo, ai layer non bisogna dare nomi di fantasia tipo paperino o paperina, ma devono essere brevi e concisi. oggi ho una voce ragazzi ma proprio oggi, mi sento male spiegare i layer di AutoCAD è come spiegare che cos'è il fuorigioco non so se tutti lo capiranno ma soprattutto non so se eh, lo utilizzeranno quindi, eh, cliccate su layer, ma che cliccate su layer? Ancora da rifare. No, no, no, no, non è chiaro su cosa ho cliccato, torna indietro, torna indietro. No, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non è giornata, no, no, no, no, no, si rifà, si rifà.